Barrefaeli, silhouette da mamma in riva al mare. La bellissima modella israeliana Barrefaeli condivide con i fan una foto meravigliosa del suo pancione. Questa volta, però, lo scatto è pieno di poesia grazie alla sua silhouette da mamma che si staglia sul cielo rosato del tramonto. Barrefaeli una linea dolce da mamma sulle note di John Lennon. Il pancione di Barrefaeli cresce a vista d'occhio e presto arriverà, finalmente, il giorno del parto, così la famiglia della modella israeliana passerà da 3 a 4 componenti e la piccola Liva avrà un fratellino o una sorellina. Ma c'è ancora qualche settimana di attesa prima della nascita. Così Barne approfitta per prendersi un momento per se stessa e posare per uno scatto in riva al mare. I colori rosati del tramonto tingono l'atmosfera di una luce particolare e la silhouette di Bar si staglia sul cielo e sul mare, mettendo in evidenza la dolcissima curva del pancione. Esiste un'immagine più bella di questa? In aggiunta, la Rafaeli vuole dare un tocco di poesia in più. Prendendo in prestito le stupende parole di una delle canzoni più epiche di sempre, Imagine, di John Lennon. Immagine Therese Noe Avenitse Asifio Trino El Belovus Barra Boveus the Sky Imagine All The People Living For Today, un augurio di pace e serenità a quello della modella, che spera davvero in un mondo migliore per i suoi piccoli. Liv, la primogenita, è arrivata l'anno scorso portando gioia e felicità nella nuova vita da mamma di bar, l'esperienza della maternità e della gravidanza è stata talmente bella da fare subito bis. La Raffaeli. Così, ha dato il secondo lieto annuncia soli sette mesi dalla nascita della sua Liv, con una foto meravigliosa del suo piccolissimo pancino di inizio gestazione, inutile dire che, su Instagram, i fan sono andati letteralmente in delirio. Se poi mettessimo una di fianco allaltra le due immagini di inizio e fine gravidanza potremmo vedere una dolcissima evoluzione della silhouette della biondissima 32enne, esiste una immagine più bella di questa?. Barre Faeli, mamma sexy e super impegnata. Per tutte le donne la maternità è un momento magico e meraviglioso, figuriamoci per una stupenda modella come Barre Faeli, che trasuda sensualità da tutti i pori anche durante la sua seconda gravidanza. C'erano dubbi? Assolutamente no. Soprattutto se la bionda israeliana si concede scatti piacevolissimamente sensuali come quello a letto quasi nuda, non c'è niente di più sexy di una donna a suo agio con il suo corpo e con la sua femminilità. Curve più o meno dolci incluse. In ogni caso, la Rafaeli sembra avere ancora più energie durante questo stato di grazia, non ha rinunciato, infatti, alla conduzione di X Factor Israele, dove l'abbiamo vista esuberante e frizzante come sempre sul palco insieme ai concorrenti. Ora, però, è arrivato il momento della tranquillità e della serenità. Lo stato d'animo perfetto a poche settimane dal parto, la foto al tramonto sul mare ne è la prova. Buon riposo e buon relax bar.